Siamo davanti al carcere di Poggio Reale questa mattina, il movimento RDDS ha deciso di fare un volantinaggio per sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto alle condizioni di vita dei detenuti, seguite il servizio. Qual è la motivazione che vi ha spinto stamattina a fare questo volantinaggio? Sicuramente per sensibilizzare l'opinione pubblica, ma c'è anche qualcosa d'altro. Sì, in pratica ci ritroviamo quest'oggi a rappresentare un pochettino quella che è la Costituzione italiana che sancisce l'articolo 32 per i diritti dell'uomo, oltre a questo l'articolo 155 che è il diritto alla tutela della salute. Dico questo perché è ben chiaro che questo è già attivo all'interno delle carceri come è già attivo che ci siano delle persone preposte a tutto questo ma è anche vero che noi veniamo a rivendicare un qualcosa che esiste da anni che è la carenza igienico-sanitaria e i problemi che ci sono di sovraffollamento del carcere un detenuto che si ritrova all'interno di un carcere dove non esistono né saturimetri né cure alternative si vede imposto in un certo senso velato dall'informazione del mainstreaming un qualcosa che è solamente acqua santa per tanti che sarebbe il vaccino il vaccino potrebbe essere così, nel momento in cui fosse un vaccino dal nostro punto di vista e sono semplicemente liberi di poterlo fare tranquillamente, chiunque voglia fare il vaccino ma il problema è che parliamo di un farmaco sperimentale in un contesto dove ci sono carenze sanitarie e dove possono portare delle conseguenze molto, molto più pesanti e incisivi, incisive rispetto a quello che è l'esterno. Loro lamentano molto diciamo, dei bagni in comune, eh, c'è sporchizia che c'è nel carcere, eh, mh, igienico proprio zero e tra i tanti abbiamo trovato anche eh, l'Avvocato Antonio Esposito, Avvocato che è molto sensibile alle difficoltà di chi vive purtroppo eh, rinchiuso all'interno del, delle carceri, quindi Avvocato stamattina oltre ad essere sensibile sotto l'aspetto professionale ma anche eh, sociale perché lei è anche in veste di rappresentante politico. Certo, buongiorno, e Allora io sono il segretario cittadino per la CMI Federazione Movimenti Identitari, oggi vicina all'associazione RDDS con Gabriele Esposito che ne è il promotore, per testimoniare quella che è il mio appoggio a un tema molto sensibile, a un tema che direi che oggi doveva, deve essere assolutamente attuale. La, la popolazione carceraria ha il diritto di scegliere in merito alla vaccinazione, molto spesso eh, sol perché si è in ambienti di restrizione o perché si è in ambienti dove probabilmente eh, l'epidemia potrebbe avere un, un, diciamo, una maggiore diffusione, si, vuole, eh, si va verso l'obbligo vaccinale. Credo che non sia a questo punto eh, diciamo, obbligatorio un, un... Un, un intervento sanitario del genere anche perché c'è sempre la libertà di scelta nell'ambito delle vaccinazioni e nell'ambito appunto del diritto alla salute. Quindi siamo per testimoniare eh, questa eh, battaglia eh, vicini all'associazione RDDS e soprattutto confidiamo che eh, il Ministro di Grazia e Giustizia possa sensibilizzare anche le istituzioni sanitarie ad una informazione maggiore di una scelta sanitaria della vaccinazione, quindi facoltativa anche per la popolazione carceraria.